Benvenuti in questo nuovo video! Sei uh... Parigi? Non ho fatto il vlog di Parigi perché i primi due giorni ero depressa perché faceva tanto tanto freddo, tanto vento, quindi anche quando filmavo non si sentiva nulla, quindi eh, i primi due giorni ho visto che quel tempo faceva schifo, che non eravamo neanche vestite abbastanza e quindi ho detto vabbè non faccio il vlog, faccio prima non fare il vlog. Eh, però se siete interessati posso sempre fare una specie di video dove vi racconto quello che ho fatto a Parigi, quello che potete andare a vedere se per caso programmate una vacanza a Parigi, ehm, oppure quello che ho visto, quello che mi è piaciuto di più, posso farlo a parte. Oggi però ho deciso, infatti oggi avevo deciso di fare il video, questo video su Parigi, alla fine ho detto, perché? No. Facciamo un altro video che non c'entra niente con, tu, con gli argomenti dei quali parlo, oggi ho deciso di parlarvi della mia maturità e in particolar modo della mia tesina. Io sono una persona molto vecchia però, però forse tra le persone che guardano i miei video ci sono delle persone che hanno la maturità quest'anno, o ce l'avranno l'anno prossimo, non lo so. E devo dire che anche nella mia vita... Per me la maturità è stata la cosa peggiore della mia vita, vi giuro. Io ho fatto un liceo scientifico e già là io ho studiato troppo, <ride> onestamente ho studiato più al liceo che all'università e non sto scherzando, eh, quindi diciamo che la maturità è stata veramente una cosa molto molto difficile per me da affrontare perché è stata veramente, ehm, mentre avevo amici che andavano in altre scuole, magari negli istituti e sapevano già tipo, ah, noi sappiamo le materie, sappiamo tutto, noi al liceo non sapevamo una mia beata minchia sapevamo la prima prova italiano, seconda prova matematica, terza prova non sapevamo alcuna materia e quindi sì, terza prova è stato veramente l'incubo di tutti perché non sapevamo niente a differenza di tante persone che conoscevo e che sapevano già tutto e questa cosa a me ha dato tanto tanto fastidio sì perché non è giusto però vabbè, non stiamo a parlare delle ingiustizie che c'erano tra le liceo e gli istituti che lasciamo stare um, io oggi vi parlerò della mia tesina, di quello che ho fatto e degli aneddoti eh, che sono successi con la mia tesina e di quanto poco professional sia questa tesina allora, prima di tutto questa immagine è stata fatta da una mia amica, eh, grazie a lei la mia tesina è sembrata una cosa molto più normale e la mia tesina era sul vampiro, sulla figura del vampiro, eh, sì, perché cosa vi aspettavate? Mi aspettavate una cosa più normale di questa, no. Um, praticamente cosa è successo? Uh, la mia tesina si chiama vampiro, dall'essere temuto all'essere amato, cioè una cosa più.. Um... Dramatic di questo non esiste Vabbè, insomma, cosa è successo? Che in questa tesina Quando arrivi in quinta superiore uh, Se appunto, come ho detto, se c'è qualcuno che vuoi Se sei, qualcuno di voi che è in quinta superiore E che sta affrontando il tema tesina Maturità robe Saprà, saprà molto bene il fatto che quando arrivi in quinta superiore Devi fare una tesina Bene, perfetto uh, Wow, capita 9, brava Doina um, Il problema è che Al liceo, a differenza dell'università Che quando ho, fatto la, quando ho proposto la mia tesi su Tolkien tutti mi hanno detto, bellissimo, stupendo, la mia relatrice era, mi era molto contenta del fatto che comunque il lavoro lo facevo tanto, tanto io, non è che a lei doveva principalmente correggere le cose, però l'idea le è piaciuta. Al liceo non è stato così, io non ho voluto fare le solite tesine che la gente faceva, tipo seconda guerra mondiale, bomba atomica, oppure la bellezza, in realtà volevo fare una cosa tipo su Wild, però cadevo nel... Um... Nelle classiche cose, tipo sulla bellezza, su Canovarum, che mi sarebbe piaciuto farlo, però alla fine ho detto no, non voglio fare una, tesi che hanno, una tesina che hanno già fatto tutti e 50.000 persone E quindi ho deciso di farlo, un giorno ero a scuola e mi è venuta questa fissa, ho detto non potrei farlo sul vampiro, perché in quel periodo ero molto fissata con Vampir Diaries eh, Quindi ho deciso di fare la tesina sul vampiro e a fare un'analisi dal figura del vampiro come era prima e come è adesso, insomma come è vista e giustamente l'avevo chiesto alla mia prova di italiano, che era una troia di merda, <ride> un giorno, e, um, e lei mi aveva detto: Questa cosa è ridicola, sei a un liceo scientifico, che cazzo è sta roba e cosa stai dicendo? Non, non esiste che tu faccia una, una tesina del genere, uh, perché appunto io avevo bisogno di di idee, cioè avevo più bisogno tipo di collegamenti, se i miei collegamenti fossero, erano giusti, quindi queste ragioni qua lei mi ha smontato tutta l'idea eh, però era una prova veramente di merda eh, non, non, era, non sarebbe stata agli esami quindi sarebbe stata esterna ed ero molto contenta di sta roba, però allo stesso tempo ho voluto avere un'idea. Siccome lei mi ha smontata tantissimo, sono andata dal mio prof di scienze, che non c'entrava niente con la mia tesina, perché io scienze non ce l'ho messo nella tesina, um, Ci ho messo un attimo di scienza per modo di dire, ma non c'entrava con le cose, col programma del quinto anno che erano le rocce. Uh, quindi diciamo che sono andata dal mio prof, che anche lui odiava questa prof, <ride> e lui mi ha detto, senti, fai quello che vuoi, non importa, è la tua tesina, se i collegamenti ci stanno, perché no? Alla fine è sempre quella. Poi sono andata dal mio prof di filosofia, gli avevo chiesto, avevo già un'idea su come collegarla, mi, lui mi ha dato un po' altre idee, mi ha detto, oh, guarda, la tua idea mi sembra molto bella, tranquilla, vai, falla. Eh, diciamo che questa tesina è molto brutta da vedere, nel senso che se faccio vedere la tesi, che è, è tutta bella così, è tutta molto eh, professional, vabbè c'è la, la terra di mezzo. Eh, tutta molto professional, tutto così, con tutta impaginazione bella, insomma, eh, che ho capito come si fa una roba come si fa una roba seria. La tesina invece era tipo da solo un anno forse che avevo un computer, quindi veramente io non sapevo neanche usare un Word. Um, quindi, io tipo a dicio, io ho avuto il computer a 17 anni, con i 18 anni guardate che roba! Era già tanto che sapevo come mettere le immagini. <ride> quindi, oh Gesù, eh, quindi vabbè, eh, però ovviamente tipo all'esame solitamente dovevi portare una mappa. Concettuale per la commissione tu di portavi la tua si è distrutto tutto e tu portavi la tua tesina e portavi anche una copia magari alla commissione se volevano quindi come ho detto c'era la mia la mia amica mi ha fatto questo bellissimo lavoro di grafica per fortuna perché io non sarei stata capace infatti il mio concetto era tipo di mettere una cosa dei vampiri più vecchio ovvero tipo c'è cioè, il Dracula, eh, e poi c'è, cioè, questa in realtà è di Van Helsing, che in realtà Van Helsing è un bellissimo film sui vampiri, cioè, molto bello, quindi guardatelo, se cioè, è con Hugh Jackman prima che diventasse Wolverine, no, anzi in realtà è dopo, che è stato Wolverine, vabbè, non importa. E invece qua sotto avevo messo Alice di Twilight, si chiama Alice, non so, eh, non sono molto fan di Twilight, infatti ho detto tanta merda su Twilight in questa tesina, eh, e poi ho messo quello di Vampire Diaries, perché giustamente... Eh, in quegli anni, io ho fatto la, la maturità, l'ho fatta sei anni fa, <ride> che vecchia che sono, um, quindi diciamo che in quel periodo Vampiro Diaries andava tantissimo, andava tantissimo anche Twilight, vabbè forse non troppo però andava, nel senso ancora la gente ne parlava, e quindi uh, avevo deciso di parlare del, del vampiro, cioè la mia ne avrà, non c'è cioè, neanche, neanche il numero di pagina, ho messo, mamma mia che schifo questa cosa, um, non so, ha tipo 12 pagine, una cosa del genere, ma ci ho messo anche tipo delle immaginette, e quindi ho parlato, del, uh, ho parlato di Apuleo, che era nella nel letteratura latina, quindi c'era un, una connessione con uh, letteratura latina, uh, poi ho parlato della figura del vampiro con, uh, con appunto Vlad Zepes, che era il Dracula originale, cioè tuttora si dica che lui sia stato Dracula, va bene, perché impalava i suoi amici, i suoi nemici, insomma poi uh, parlavo dei strigoi, dei Vrikolakas in Grecia Insomma tutte queste robe qua che insomma Ci stavano, cioè era un collegamento serio Nonostante tipo questa tesina non sembri seria Era un collegamento serio Poi ho parlato di Vlad Zepes appunto E... Poi ho parlato di Dracula, di Bram Stoker e appunto l'ho fatto in inglese perché appunto la parte di lingua dovevi farla in lingua, una roba del genere. Quindi ho parlato di Dracula perché anche la Dracula mi era piaciuto tantissimo come libro. E poi ho messo l'attore che fa Dracula in Van Helsing, appunto, che è veramente un bellissimo film, ve lo consiglio. E ovviamente tipo. cioè... La descrizione delle immagini... Dracula, ok. E questa cosa che inizia qua, il vampirismo clinico, poi continua qua. No, cioè terribile, io mi sento male a guardare questa cosa, mi sento malissimo. Poi ho parlato del vampirismo clinico, che era... It was a thing, poi ho parlato della psicoanalisi del vampiro. Collegandolo a Sigmund Freud, che quello è, stato il, è stata la mia idea iniziale, cioè nel senso che sapevo di questa cosa perché mi piaceva tanto Freud. A quel periodo dove avevo letto tante sue opere e sapevo di questa cosa. E il mio prof di filosofia mi ha dato la conferma: so, sì, ne ha parlato. Insomma, non è una cosa che si studia veramente a scuola, però ne ha parlato. Quindi finché trovi delle fonti, cioè, mettilo. Poi ho parlato della donna vampiro e. Um, della donna vampiro ho parlato della femme fatale tutte queste cose qua e ho parlato di Giovanni Verga come collegamento in italiano e ho messo il racconto la lupa dove io Giovanni Verga l'ho amato tantissimo c'è tanta gente che lo odia però a me Giovanni Verga piace un sacco quindi mi ero contenta di poterlo mettere nella tesina. poi come arte che vabbè arte è stata una delle materie preferite quindi ho messo Munch che è anche è uno dei miei autori preferiti dei miei artisti preferiti ehm, che è questo quadro qua non so se lo conoscete si chiama il vampiro e si trovava solo comunque eh, ho parlato di questo e poi cioè, l'impaginazione poi ho parlato di vampiri moderni appunto ci ho messo un'immagine di di, di di Vampire Diaries ho parlato di Twilight ho parlato di Buffy la vampiri, eh, cioè diciamo che ho messo tipo a confronto serie tv e film sui vampiri che hanno descritto bene la figura del vampiro piuttosto che quelli che l'hanno diventato il più e il figaccione del mondo infatti quando sono arrivata all'esame il mio prof di scienze mi guarda e mi fa prima di iniziare con la tua tesina ti prego dimmi che non ti piace tua e le ho detto no, mi ha parlato addirittura male Lui lei mi fa bene, brava e quella cosa mi ha fatto morire, mi ha fatto sciogliere un attimino perché ero tanto, tanto, tanto nervosa quindi praticamente di quelli che ho parlato è stato Van Helsing che appunto dipingono bene i vampiri. Poi c'è Underworld, c'è Buffy. Eh, invece di Twilight, ne ho parlato diciamo male. I Vampir Dare ne sono parlato bene e male. Perché comunque Darius sì, i Vampir Dare si hanno i veloci di turno. però comunque, eh, mostravano comunque i vampiri cattivi. Non è che li mostravano tipo <ride> buonissimi, carinissimi. Un po' come in Twilight, la famiglia Cullen, cioè che sembravano tipo degli angioletti. No, e poi ehm, e basta. Poi ho messo tipo. La bibliografia fatta in maniera proprio terribile Cioè terribile, questa tesina è orribile Ma perché la sto facendo vedere al mondo? Ma perché? Um, quindi diciamo che Questo è quello che volevo dirvi Cioè una cosa molto, molto interessante Diciamo che la mia, la mia maturità è stata L'ho vissuta bene uh, Una volta che ho finito <ride> Cioè nel senso una volta che Per fortuna ho avuto l'orale molto presto quindi ho finito prestissimo, cioè io ho finito gli esami, tutta la maturità, tutto, avevo finito il, tipo il 23 di giugno quindi ho finito veramente molto presto perché la mia classe è stata una delle prime a fare gli orali uh, diciamo che all'orale andat è andato benissimo, è stato quello che mi ha alzato tantissimo il voto perché all'orale mi hanno dato praticamente 30 su 30, se non sbaglio sono 30 gli esami non so adesso se è cambiato ma se non sbaglio è 30, uh, 30 all'orale, quindi mi hanno dato tutti i punti Uh, quindi ero felicissima perché io sono uscita con 70 non è che sia uscita con 50.000 lode uh, quindi diciamo che la maturità è stata veramente uh, angosciante però l'ho vissuta bene perché ho studiato con una mia amica, dicevano anche solo che c'erano tanti prof che ti buttavano giù su certe cose quindi anche il liceo in generale non l'ho vissuto tanto bene quindi <ride> uscita dall'orale ho detto ciao a tutti, ma fanculo il giorno dopo avevo ho venduto tutti i libri mi sono tenuta solo le Divina Commedia e i libri di filosofia Uh, quindi insomma questo è, questo è tutto uh, voglio sapere se per caso voi avete la maturità quest'anno o se ce l'avete nei prossimi anni uh, come, che liceo fate, che scuola fate come la state vivendo uh, dimenticate le impaginazioni guardate questa bellissima impaginazione della mia tesi che è stupenda, bellissima, meravigliosa Ehm uh, quindi fatemi sapere magari su cosa farete la tesina perché io sono curiosa su queste cose cioè io mi ricordo che quando ho fatto la tesina sembrava che avessi fatto chissà che uh, che avessi fatto la cosa più bella del mondo poi adesso la guardo e dico mamma mia che roba è impresentabile proprio poi ho fatto la tesi e non ho ancora la tesi della magistrale perché devo ancora stamparla però praticamente se questa sono tipo... qua c'è l'immaginazione, qua so quante pagine ci sono se queste sono 50 pagine, la mia tesi magistrale è 300. Uh, quindi, sì, diciamo che um, la te la, questa tesi non la sto tenendo tuttora come ricordo perché mi fa piacere. Uh, però, sì, è patetica. Uh, è patetica il mondo di immaginazione, non tanto l'idea. L'idea era buona, cioè io ero, sono abbastanza fiera di non aver portato la classica cosa, la maturità. Quindi, se avete le vostre idee originali che volete portare alla maturità, fatelo. Non fatevi. Non, fate... non. Come si dice? Non lasciatevi vabbè non so neanche niente quindi insomma non scoraggiate non fatevi scoraggiare dai prof che magari vi dicono che la vostra idea fa schifo, parlate con altri prof parlate con altri prof che magari possono aiutarvi eh, che è sempre meglio Però, per esempio mi sono fatta, mi sono fatta mh, correggere la parte di inglese dalla mia prof di inglese e la parte, tutta l'altra parte dal mio prof di filosofia e storia quindi, principalmente, sono riuscita ad avere comunque una correzione della mia tesina prima della maturità, eh, eh, e non l'ho fatta correggere appunto da quella deficiente, eh, che lei, appunto, una certa mi fa. Ma quindi hai, hai deciso di cambiare idea sulla tesina? no, no, no, no. Farò la tesi sul vampiro. Infatti ha avuto tanto successo, la, la, la commissione era molto felice che ha detto finalmente c'è una tesi diversa dal solito che possiamo ascoltare e imparare qualcosa. Quindi questa cosa mi ha resa molto felice. Uh, però sì, sono vecchia, ho fatto la maturità tanti anni fa, quindi magari adesso le cose sono cambiate. Magari adesso la gente ha idee più originali rispetto a noi, prima uh, avevamo anche poche fonti, cioè internet si sì, andava in quel periodo, ma non sapevamo fare ricerche. Cioè io non, non usavo internet, non usavo, cioè anche per la mia tesi. Sono andata a tipo uh, a leggermi i libri in biblioteca sono cercato alcune cose su internet ma pochissimo quindi diciamo che forse adesso con internet con fonti cose è più facile fare una tesi bella, fatta bene che magari vedete i video su youtube che vi insegnano cose beati voi quindi ragazzi questo è tutto, io fermo qua il video eh, ci vediamo per il prossimo video Prometto che cercherò di fare i vlog per le prossime distrazioni, ovvero facciamo Roma, Firenze, Atene e Santorini. Eh, prometto che cercherò di farlo perché il tempo sembra più bello, in Francia purtroppo il tempo è stato un po' così com'sa. com sa. Eh, però adesso qua sembra bello, quindi proverò a fare i vlog. Intanto pubblicherò questo video, giusto per... così mi vedete, così non vi manco tanto. Ciao!